Tocca a me, benissimo. Allora, prima di eh, partire con eh, Giorgio Spazzani in testa per parlare di eh, riforma del catasto, eh, due cose velocissime, torno un attimo su eh, Righi. Allora, giusto, McKinsey 15 anni fa parlava di disintermediazione, è vero, però parlava anche di reintermediazione e, e, e di una figura nuova che è l'infomediario che rappresenta un po' l'agente immobiliare di oggi e di domani, e quel testo. Poi ve lo consiglio perché è sicuramente illuminante. Seconda cosa, mi è parso un po' al di là del disappunto, giusto? però un po' segnale di, di resa no? nei confronti del, di chi legifera e dice questi sono a caccia di soldi, noi abbiamo protestato però più di tanto non possiamo fare. La casa riparte, ma riparte un po' meno bene no? se l'agente immobiliare rimane, rimane zoppo, secondo te che comunque sei rappresentativo della categoria si può fare qualcosa in più? Eh, si, si può essere un po' più eh, agguerriti, eh, provocatori, eh, incisivi adesso non sto parlando di disobbedienza civile o di, <ride> o di manifestazioni in piazza però è possibile secondo te fare di più? Guarda, ehm, io ti dico questo ehm, sulla storia delle banche abbiamo fatto eh, tre esposti eh, in Banca d'Italia, quattro all'antitrust e eh, tutte queste robe qua e eh, non abbiamo visto le folle che ci seguivano, anzi, molti agenti immobiliari dicevano no, ma l'innovazione no? no, noi siamo per l'innovazione. Oppure c'erano quelli che dicevano: No, ma voi andate contro le banche, lo fate perché così avete più associati. Cioè, eh, però i vostri eh, associati voglio dire sicuramente fare... vi sostenevano no, no, no, in questo. Voglio no? dire, c'è un tema eh, importante che è quello, oppure per questa cosa qui siamo andati in audizione, abbiamo fatto di tutto, eh, ieri ci hanno bocciato un emendamento che abbiamo proposto eh, eh, e depositato da Forza Italia, Cata e Polidori perché era la Camera e il senatore Gibino con, con altri, in cui diciamo una cosa molto semplice, ad esempio nel 2009 Obama eh, dopo la crisi ha eh, eh, vietato alle banche che hanno ricevuto aiuti di Stato di fare concorrenza alle altre banche di fare concorrenza alle agenzie immobiliari di fare e in America non, si po non possono fare le agenzie immobiliari e visto che questa di intesa San Paolo se non è un aiuto di Stato ditemi che cos'è abbiamo proposto l'emendamento no? quindi depositato naturalmente il, il, il governo l'ha bocciato il relatore l'ha bocciato perché non era attinente alla norma. Se non era attinente questo, spiegatemi che cos'è. Allora il tema qual è? Andare in piazza non ci viene nessuno. Noi siamo eh, anni che facciamo la manifestazione, eh, facciamo manifestazioni, abbiamo 500, 600 persone, ma gli agenti immobiliari non seguono. In piazza non ci viene nessuno. Ogni tanto mi scrive qualcuno, andiamo in piazza, andiamo in piazza, ma perché non abbiamo spirito di corpo? Non c'è. La, la, la categoria degli agenti è una sfida dei, anche dei dei per voi loro. che dovete rappresentare no, noi questo. guarda io penso che eh, più se tu guardi FIAIP penso sia rappresentata in ogni dove eh, però il tema vero è chi ti segue e quanto vieni appoggiato e la politica questo lo considera cioè il tema qual è la politica dice bene voi agenti immobiliari in Italia quanti siete quante associazioni ci sono eh, quanto è l'indotto che voti mi porti e, e poi, se un'associazione dice una roba, un'associazione dice un'altra e un'altra dice un'altra ancora, eh, è difficile. Allora, anche sul tema del futuro della professione no? di cui si parlava prima, noi siamo per modificare la 3989, ma è la 2001. Siamo incompatibili con tutto, siamo incompatibili anche ecco, in Italia, ecco, anche ecco. i giudici. Su questo, un anno e mezzo fa, io ricordo in una puntata di Re TV dove sei stato sì, ospite. Sì. Ci cioè avevi fatto una mezza promessa, cioè certo. è questione di mesi l'incompatibilità certo. come verrà Renzi. Siccome Renzi aveva detto <ride> cinque anni fa che tutti gli anni avrebbe fatto una legge sulla concorrenza, quattro anni fa hanno detto bene partiamo, facciamo legge sulla concorrenza e dice voi ci siete la prossima volta. Che cosa succede? Che la legge della concorrenza varata quattro anni fa, la legge annuale, la devono ancora votare, adesso mi sembra il Senato. Quindi se tu la difficoltà di rappresentare no, gli agenti immobiliari che ti scontri con una politica che dice che fa una roba in un anno e poi la fa in dieci anni, però anche all'interno della categoria se non si capisce... Che gli agenti immobiliari devono, non devono essere incompatibili con l'amministratore di condominio, non devono essere. cioè, l'agenzia immobiliare dei prossimi dieci anni è un centro in cui il cliente entra, entra e trova servizi. cioè, tu devi pensare all'agenzia all immobiliare come luogo in cui si risolvono i problemi. Oggi, mettere il cliente al centro non vuol dire trattarlo bene, dargli una carezza, o offrirgli il caffè, vuol dire fare esattamente per lui quello che noi vogliamo ricevere quando siamo a nostra, a nostra volta clienti vogliamo fare in fretta non vogliamo che ci mandino da un'altra parte devo comprare casa vai dal geometra, vai dall'ingegnere fai il mutuo, vai in banca di tutti questi clienti che noi mandiamo fuori nessuno, quasi nessuno torna perché in banca gli vendono le case a loro volta i geometri fanno gli abusivi e vendono le case i notai quasi, gli ingegneri sicuramente e questo è il punto. Allora. Beh, scusami, sull'abusivismo siamo anche un po', se vogliamo, privi di strumenti, di. No, eh, di perimetro anche qui, voglio dire. Ci sono gli strumenti. Eh, però ci sono. E l'attuazione che è un problema. Eh, perché eh, sono le norme. Io ho inviato in due anni di ufficio nazionale antiriciclaggio, ho inviato a firma mia per evitare che, che ne so io in alcuni paesi l'agente immobiliare venisse poi. Eh, eh, subisse ritorsioni le firmo tutte io, ho inviato 1300 denunce con le prove agli abusivi a tutte le camere di commercio le camere di commercio dicono e calcolate che la norma è 7500 15.000 euro e nessuna camera di commercio o pochissime fanno le indagini e erogano le sanzioni e abbiamo fatto in senato con l'aiuto di Gibbino con il sottosegretario Cosimo Ferri con tutta una parte abbiamo fatto modificare la 3989 dalle tre sanzioni amministrative eh, eh, per gli abusivi si passa a una e poi c'è il penale votata all'unanimità anzi no a maggioranza al senato con tre di scelta civica che hanno votato contro e giace alla camera da tre anni allora il tema è e questo qui Gibino no? sti cento parlamentare gli facciamo incatenare, voglio dire, o riusciamo ma a mettere no, un no, po' lui. di sprint se fossero no. tutti come, come lui saremmo no, no, di più, no, fatto... fossero tutti come me. scusa, Diego, no, io, eh, io, ma io eh, raccolgo invece una, una, una provocazione, non mi ricordo chi l'ha detta di voi due. Dice, ma, ma siamo ma entrambi C'è eh. una, una sorta di, di rassegnazione. Io all'inizio gli ho fatto. Una, una premessa di quello che sta accadendo in, quelli, in questi mesi e di quello che può accadere nei prossimi mesi, però siccome viviamo in Italia e comunque dobbiamo sempre pensare in positivo, questo sistema così come è degenerato dal governo Monti che è entrato in una sorta di condizione per cui doveva salvare l'Italia, che stavamo rotolando chissà dove, fino ai giorni d'oggi passando per, per Letta per Renzi e oggi con, con Gentiloni è un, un sistema di tassazione, di visione del, del paese che è completamente sbagliato è completamente sbagliato perché tutti gli operatori lo sanno ma è bene che ce lo ricordiamo perché con qualche anno di storia rimetteremo al prossimo governo chiunque esso sia ma ritengo che nei primi 6-8 mesi sarà in grado di rispondere e risolvere queste aspettative, quindi non mi schiero né da una parte né dall'altra, faccio il presidente dell'osservatorio e sono sicuro che questa cosa si sistemerà. Perché questo? E ora non si può sistemare. noi Il, il governo ha sbagliato la tipologia di tassazione sugli immobili a partire dal governo Monti. Quando pagavamo l'ICI noi sapevamo che pagavamo una tassa sulla casa al comune e bene o male il sindaco ci faceva simpatia o non simpatia, vediamo un po' come va il quartiere come c'è lo sistema quando è iniziato questo rapporto e poi è passato all'Imu se fate caso alla tipologia di tassazione, quando fu inserita l'addizionale IRPEF i sindaci che fecero per farsi rieleggere dissero che abbassavano l'ICI e alzavano l'addizionale IRPEF tanto non c'era un collegamento tra quanto pago, a chi lo do e che cosa mi devi dare questa cosa poi è degenerata con, con Limo e successivamente con la, con la Tasi. Oggi siamo un sistema impazzito. Siamo un sistema impazzito perché gli enti locali oggi non hanno una finanza trasferita dallo Stato agli enti locali per fare delle cose. Quindi su cosa si poggia? Sulle tasse sugli immobili. Nel frattempo Renzi, per copiare Berlusconi, in un sistema Italia completamente diverso ha tolto la tassa sulla prima casa. Ma ora la tassa sulla prima casa... Poggiava su un sistema di local tax, cioè viaggiava verso quella direzione, io ho una casa, ti pago un importo, saremmo dovuti andare anche sulla quota se vi ricordate dell'uso no? da parte di chi è possessore, magari lo conduce in locazione, una parte va al proprietario, una parte va al possessore che utilizza quella casa, i servizi primari, lo scolabus e quant'altro. Quando tu togli la tassa sulla prima casa, il Sindaco di Roma, ci faccia simpatia oppure no, deve erogare servizi a tutti quelli che la tassa sulla prima casa non gliela pagano. E magari i romani, poiché hanno la, la casa in un comune rivierasco sul, sul Tirreno, pagano la tassa sulla seconda casa a quell'amministrazione comunale, la quale eroga servizi per 90 giorni e ricevi soldi da tutti i romani che hanno le, case, le seconde case sul posto. Quindi a Roma tu hai da erogare servizi a tutti quelli che hanno la prima casa e non ti pagano il, il, la tassa. Dopodiché il, comune, il sindaco di un comune piccolo riceve soldi sulle seconde case e deve erogare servizi per 300 giorni l'anno solamente a quei pochi cittadini che ha. Questa è una stortura che poi si porta dietro anche la riforma del catasto. Che è annunciata in quella maniera, è ovvio che crea panico, sia dalla FIAIP, dall'agente immobiliare che dalla Confederizia, abbiamo avuto restituiti dei dati che ci hanno eh, portato a eh, un'evidenza, cioè per sei mesi si sono bloccate gli acquisti. Chi va a comprare la casa in un momento nel quale lo Stato annuncia che ci sarà una riforma del catasto e sicuramente ecco. un aumento delle tasse. Su questo volevo sentire, volevo fare una domanda ti specifica, finisco, sì, grazie allora noi dobbiamo riportare tutto indietro noi oggi paghiamo, pagavamo circa 30 miliardi più o meno la somma delle tasse sul sistema casa tolta quella della, della prima casa siamo scesi a 26-25 miliardi, 24 miliardi più o meno quelli che sono, i dati che ci sono, dobbiamo riportarli a quelli del 2008 che sono 10 miliardi è un sistema che l'Italia reggeva reggeva nei valori gli immobili aveva, non avevano perso quel 30% di valore che hanno perso, non hanno, eh, mantenevano la, la commerciabilità e non si verifica come in periferia che, che i beni non vengono più venduti. Riportando a 10 miliardi la tassazione recuperiamo posti di lavoro e valore agli immobili. Dopodiché ci mettiamo al lavoro su una local tax, ci mettiamo a lavoro, sto parlando della prossima legislatura, non adesso, ci mettiamo al lavoro sulla local tax e decidiamo esattamente che tipo di tassazione dobbiamo applicare sugli immobili proprietà e sugli immobili che vengono utilizzati da chi li conduce in locazione o in altre misure. In quella maniera creeremo una corretta sinalagma tra l'amministrazione e chi l'immobile ce l'ha e riusciremo a dare una direzione a questo Paese perché altrimenti continueremo ad avere l'invasione da parte dell'Europa che non ha questo sistema immobiliare, che ci continua a dire di mettere la tassa sulla prima casa, ma in una maniera completamente eh, non collegata al sistema italiano. Perfetto, grazie, grazie mille.